e la passare con non conto lastime, però oggi ci volevo stamattina stavo a canarmi su porciame e c'era una picciotta, centina, mi sono in mezza la volta. perciò io già cominciai a pensare che affare, scenni, veni a ti levi, basta che mi facciamare basta, non andavo a scenni, mi fico a chianare. ma se dai, sta picciotta mi fa, parlando in grisi. scusa, ci si, sai? e mi fa, posso priare il ptA? Pensai, manchia una noccia, e ci dissi a voce e ed uh, non mi ascoltavo. scudato, a parlare, e mi fa no, perché io sai, Gesù, ti aiuta, e, ti fa crescere gli ah, ammi, razza, io l'avevo fatto altre volte. Sì, ora vabbè, che posso ci voglio studiare le minchia. E ci dissi, senti, eh, lasciami stare, per, per contesia, E fa, va bene. e non è che casino mio, è restavo dopo, io pensavo, vabbè, si sposta dal rete, sei, uh, No, ha dopo, alla mia. Dopo che io ci disse così, io pensavo, ma cioè, l'aveva mandato a fare un culo buono o, o ci abbastava? Capiremo. E non ci abbastava. Tannicchia da presso, io da piglia mi fa, però, in svedese, scusa, non sa che Gesù prima mi hai visto buono, però io ti stavo dicendo che Gesù, io mi rifugiai male, ci risi senti, in pare, che c'hai bummi in da testa, io con te non ci voglio parlare. Moda. Quindi mi dice, ah scusa, e è mio, oh, finalmente. Che poi miracoli di Yamae che crescono non c'è, perché i miracoli non ne esistono, perciò i miracoli sono solo di, di malattie che passano, cose che ci potevano essere, di diagnosi, però uniccena amputazione, perché il diagnosi viene facile, Miracoli non ci hanno stato mai, infatti questa è una cosa che alla te di dice sempre, semplice, ma come mai Gesù che fa tutti questi miracoli, dice ma che ti che ci mancano i e eh, ragazzi, che fai? ci fanno che antipatia, sai, picchi, picchi miracoli non esistono.